È domenica e in questa domenica di agosto il Signore ci porta ancora al mare, però ecco dopo aver congedato la folla sale sul monte in disparte a pregare. Non mi sembra questa una notazione di poco rilievo, il fatto poi che sia stata riportata vuol dire che è importante che sappiamo che Gesù era pienamente in contatto col Padre, costantemente e profondamente unito al Padre. È il Figlio di Dio, Dio stesso che si è fatto carne, viene in mezzo a noi, che non può fare a meno di pregare, di rimanere unito alla volontà del Padre. Come si può non pregare? Come si può fare a meno della preghiera? Salì a pregare. Come possiamo vivere senza preghiera? la nostra vita senza pregare, eppure molti vivono come se Dio non ci fosse, senza preghiera, senza eucaristia domenicale, senza ecco, un accostamento ai sacramenti, senza un indirizzo particolare, si dicono anche credenti, certo, ma credenti in un modo tutto particolare e personale, perché poi ecco, mancano proprio nella preghiera. Ma un uomo senza preghiera è come stare in un luogo... E non riuscire a respirare, non avere l'ossigeno per, per vivere, per nutrire ecco, di aria i polmoni, e poter respirare. Vivere così è non è vivere. Pregare poi è capire che il punto di appoggio non è il mio io, come diceva Sant'Antonio di Padova. Il punto di appoggio più affidabile non è ciò di cui io sono capace, non sono le mie capacità intrinseche, non è la mia forza fisica, non è la mia scienza, non sono le mie convinzioni, non è il mio orgoglio, il punto di appoggio è Dio. Non posso fare a meno di Dio e di relazionarmi a Lui. Nel nostro inconscio noi desideriamo Dio. Questa annotazione così apparentemente irrilevante è fondamentale. Dopo la preghiera Gesù ecco che subito va incontro agli Apostoli. Sono in difficoltà, sono spauriti, sono esausti, sono smarriti e Gesù va al loro incontro. Appare come un fantasma, ma subito il Signore li incoraggia. Sono io, non abbiate paura. Ecco, le campane ci dicono la presenza nello Spirito del Signore. Nonostante i venti contrari, il Signore ci viene accanto e Gesù ama prendere consapevolezza del peccato dell'altro, del peccato dei suoi, una persona che non prega è come una persona privata di ciò che è fondamentale, specialmente in questo periodo in cui abbiamo vissuto il problema del Covid, del virus, mi ricordo che una persona che si è ammalata ed è entrata nella zona, nella zona riservata ai contagiati dal virus mi ha detto guardi padre in quel momento mi sono venuti in mente tutti gli insegnamenti del parroco, gli insegnamenti della mia mamma, le preghiere che facevo da bambina e mi sono rivolta a Dio con fiducia in piena tempesta, nel dolore, in quella circostanza di grande sofferenza ho sentito un suono, ecco una campana, ho sentito la presenza del Signore nella preghiera. Come possiamo noi vivere senza la preghiera? Il mio augurio è che possiate riscoprire l'importanza della preghiera nella vostra vita. Buona domenica a tutti!